Ciao, siamo il trio Medusa, volevamo solamente ringraziare tutti e centomila e più volontari dell'AMPAS. Voi volontari che siete impegnati in prima linea fra tutte le cose che fate, soprattutto quella adesso di guidare le ambulanze. Grazie per quello che state facendo, vi abbracciamo virtualmente tutti.